Cosa dobbiamo aspettarci dalla Milano Fashion Week 2017?. È iniziata oggi la Milano Fashion Week 2017, l'evento fashion più call dell'anno, ma cosa dobbiamo aspettarci da questa particolare edizione?. Tra passato e futuro. Le Fashion Week sono iniziate e in questi giorni tutti gli occhi sono puntati su Milano, ossia quella che è considerata la capitale della moda italiana. Molti stilisti, modelle famose e brand internazionali sono attesi sulle passerelle per presentare le loro nuove collezioni che, viste anche le Fashion Week di New York e Londra. Hanno ampiamente dimostrato il ritorno in auge dei colori e delle tendenze tipici degli anni 90. Da Versace a Tom Ford, da Roberto Cavalli a Burberry, l'occhio vigile dell'amante della moda deve essere puntato non solo su questi grandi artisti, ma anche sulle novità e sui professionisti emergenti nel dorato mondo dell'industria fashion. Ad esempio, particolare attenzione merita Shang-Shung, designer sudcoreano che avrà l'occasione di presentare il suo primo show proprio alla Milano Fashion Week, Shung può vantare come sponsor il marchio Mercedes-Benz, ed è stato selezionato tra centinaia di giovani stilisti in tutto il mondo per far ammirare la sua collezione durante la settimana della moda italiana. Occhi puntati anche su Donatella Versace, quest'anno è il ventennale dalla morte di Gianni Versace, scomparso il 15 luglio. Sono in molti a pensare che la stilista abbia in serbo qualche sorpresa speciale per commemorare il grande designer, anche se per adesso nessuna informazione è trapelata a riguardo. Un aspetto importante della corrente edizione. Che segna certamente una distinzione rispetto a quelle passate, è la vocazione ecologica e Grehen della Milano Fashion Week 2017. Il 24 settembre, infatti, saranno ospitati alla Scala gli Oscar della Sostenibilità, protagonisti di un evento chiamato Grehen Carpet Fashion Awards. Qui. Verranno premiati i marchi e le aziende che hanno deciso di impegnarsi producendo in modo non aggressivo verso l'ambiente. La Milano Fashion Week però, non vivrà solo all'interno delle sale che ospiteranno sfilate e passerelle, ma invaderà tutta la città, sono state allestite nel capoluogo Lombardo molte mostre e installazioni all'aria aperta, con lo scopo di coinvolgere ancora di più le persone in questo imperdibile evento. Cutback, negozi aperti fino a tarda sera, parti. Aperitivi, sconti esclusivi e gadget in edizione limitata, la Milano Fashion Week 2017 è in grado di offrire un'ampia gamma di cose da fare, assecondando i gusti di tutti. L'attesa delle grandi star. Ovviamente ci si aspettano migliaia di persone in questi giorni a Milano. Anche per un altro motivo, l'arrivo delle supermodelle più amate di tutti i tempi. Stiamo parlando di Gigi e Bella Hadid, Kendall Jenner, Ailey Baldwin, Alessandra Ambrosio, tutte top che per qualche giorno dilizieranno con la loro bellezza il nostro paese, e che promettono di richiamare un gran numero di persone e soprattutto i tenager, che adorano queste socialite. Insomma, quest'anno ci saranno diversi elementi che si andranno a intrecciare alla Milano Fashion Week 2017, il rispetto per l'ambiente, la scoperta del nuovo, l'esaltazione del passato, la passerella dell'estare e la valorizzazione della città. E il ritorno degli anni 90, cosa che farà piacere a moltissimi estimatori dello scorso secolo.